Siamo qui sotto il carcere Lorusso Cotugno di Torino con le mamme in piazza per la libertà di dissenso. Sono stati effettuati 15 provvedimenti di misure cautelari per altrettanti 15 studenti a fronte della reappropriazione dell'Aula C1 al campus dell'Università di Torino e ora raccoglieremo la dichiarazione delle mamme in piazza per la libertà di dissenso. Ma hai detto tu la parola essenziale, la riappropriazione dell'auletta C, un'aula che, un che era sempre stata a disposizione degli studenti e delle studentesse, gestita in maniera autonoma dagli studenti stessi, quindi eh, un'occupazione politica come l'abbiamo sempre conosciuta, mh, politica però messa a disposizione per studiare per fare attività collettive. Quindi questo accanimento, eh, questo ha provocato 15 misure cautelari, obbligando, i ragazzi e le ragazze a presentarsi alle rispettive commissariati più volte alla settimana con l'obbligo di firma e questo è già una, una, una, a volte per qualcuno una pesante eh, misura rispetto al fatto che magari hanno lavoretti in nero e devono presentarsi a firmare quindi eh, questa cosa li impiccia nei loro spostamenti e nei loro impegni eh, sociali eh, detto questo perché è successo a noi viene da dire, a noi mamma in piazza, questa è la deriva del decreto sicurezza. Noi non possiamo dimenticare, ci siamo concentrati sugli aspetti eh, che hanno attaccato i migranti, e nessuna forza politica, ness pochi movimenti si stanno concentrando e stanno seguendo tutte le mh, conseguenze del decreto sicurezza che criminalizza la lotta politica eh, dall'occupazione delle strade, al diritto di sciopero, eh, all'occupazione. Di, suoli, di luoghi pubblici e privati l'occupazione di un allo studio noi la riteniamo un atto politico positivo che eh, mette in moto in rete i ragazzi e le ragazze appunto li fa, li fa diventare attori di uno spazio che è uno spazio pubblico se questo viene criminalizzato ed ufficio come dal decreto sicurezza non va bene e bisogna abbattere tutto il decreto sicurezza grazie